Cioè il tuo cuore non era posseduto dalla carità e allora è stato facile che le, la tua lingua ti ha tradito È il cuore l'origine del peccato. Avevo mai capito con profondità questo. Adesso tutte le volte che faccio una mancanza penso subito, dove il cuore? in questa mancanza e mi accorgo che è sempre così la mancanza ha una radice profonda profonda che parte dal cuore e io devo curarlo lì il peccato perché Gesù l'ha insegnato che il peccato parte dal cuore e quando noi offendiamo lui in un atto quello è, è già la conseguenza ma io devo curarlo a monte il peccato nel suo cuore, nella sua origine allora Gesù che dice è dal cuore che avvengono gli adulteri e in Matteo 7 il cuore è la sorgente d'ogni male Matteo 6 beati puri di cuore quelli che sorvegliano proprio l'origine del male e del bene dentro di sé per questo è tanto importante la preghiera del cuore vi medica nella profondità dell'essere di dove parte il bene e il male ecco la, la necessità della preghiera del cuore il peccato per Gesù non è una, fa una fatalità io lo covo il peccato lo covo il peccato e lo covo dentro il cuore e poi esplode e tutti i meravigli che è esploso ma è il cuore che devi andare a vedere cosa dovevi fare dovevi riempirti della mentalità di Cristo dovevi essere unito a Cristo dovevi interrogarti ai piedi di Cristo dovevi stare crescere nell'amicizia di Cristo il tuo cuore diventava un altro e poi non succedeva il peccato e questo è tanto confortante perché ci insegna la strada diritta per curare in noi il male sesto Gesù insegna che c'è un rimedio al peccato, il pentimento. E il pentimento comincia dalla schiettezza, dalla denuncia. Guardate Zaccheo, la metà dei miei beni lo do ai poveri. Se ho frodato do quattro volte. Si è offrodato, quindi lui si ritiene un ladro. Denuncia a Gesù di essere un ladro. E Gesù che dice, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Il pentimento ha risolto. Il buon ladrone, con una parola, l'adultera, con un senso di, <coughs> di pentimento mette tutto a posto. Difatti Gesù dice, va, neppure io ti condanno. Ma non peccare più. Cioè il tuo pentimento che hai adesso deve durare. Non peccare più. Non esiste peccato di cui non potete pentirvi. E quello che è consolante è questo. Non esiste peccato che voi non potete riparare. Finché siamo in vita possiamo riparare qualunque peccato. Quindi possiamo essere perdonati di qualunque peccato. Perché essere schietti dipende da me. Accettare che sono nel disordine dipende da me. E il pentimento, cioè il voler riparare quello che è stato, dipende anche da me. E allora, e allora, ecco, Gesù ci insegna. La strada è facile, il pentimento. Settimo, Gesù mette una condizione indispensabile al perdono, il perdono del fratello. Perdonate e vi sarà perdonato, Luca 6,37. Matteo 6,12 Perdona come noi perdoniamo. Matteo 18:21, quante volte dovrò perdonare al mio fratello che pecca contro di me? Fino a sette volte, non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette. Il Signore vuole che siamo generosi nel perdono dei fratelli. Io vi avverto subito d'una cosa, un elemento importantissimo per il sacramento della riconciliazione sarà questo, che facciate la lista nera la lista nera delle persone a cui dovete perdonare e che cominciate a portare la lista nera davanti all'Eucaristia e che chiediate al Signore la forza di perdonare poi fate passare uno per uno le persone e perdonate di cuore e chiedete le benedizioni di Dio su quelle persone fate una tra le preparazioni al sacramento, per favore, fate questa preparazione. Vedrete come, come vi prepara nell'intimo il perdonare agli altri per essere voi perdonati. Adesso mi lasciate ancora fare un flash sopra il comportamento di Gesù coi peccatori. Ah, è una cosa che fa piangere, che fa piangere di gioia. Gesù vede nel peccatore non un peccatore ma un figlio e quando descrive il dramma del peccatore parla di un figlio che scappa da casa e che spezza il cuore a suo padre. Perché Gesù non chiama il peccatore peccatore, ma per Gesù il peccatore è un figlio. È un figlio un po' insensato, ma è un figlio. Secondo, Gesù spiega che Dio non aspetta il peccatore, ma gli va dietro per recuperarlo. Voi sapete che una delle preparazioni più efficaci al sacramento dovrà essere prendere in mano la catechesi di Gesù sul sacramento che è il capitolo 15 di Luca il capitolo 15 di Luca è la grande catechesi di Cristo sul sacramento per favore non andate al sacramento se non avete fatto bene il capitolo 15 di Luca dove lui presenta bene il sacramento in tutti i risvolti e voi sapete che il centro è la parabola del figlio il prodigo. Ma forse avete mai riflettuto che è un trittico il capitolo 15, cioè c'è un pannello centrale, il figlio il prodigo, poi due pannelli laterali, la pecorella smarrita, la dramma smarrita. E quello che non c'è dentro il pannello centrale c'è dentro i pannelli laterali. E quindi la catechesi bisogna leggerla nel modo completo. Ora, nella catechesi, del pannello centrale il figlio il prodigo che torna, c'è il papà là sull'uscio che aspetta. Che aspetta, ma nel pannello laterale c'è che il Signore non è lì che aspetta, ma che corre dietro per valli e monti in cerca della pecorella finché l'ha ritrovata. Cioè Dio ci dà da fare dietro il peccatore da perdere la cognizione. Finché l'ha ritrovata. Questo sono insegnamento di Cristo, non sono teologi che, che, che presentano de, del, dei sogni. Sono cose dette da Gesù, cose da assimilare bene prima del sacramento. Anzi, Gesù insegna e qui è una cosa che fa scoppiare il cuore. Gesù insegna che il perdono di Dio è la più grande gioia di Dio. Prendete il capitolo 15, voi vi accorgete che almeno cinque volte Gesù parla di gioia. Bisognava far festa. Lo accolse con gioia. Fate festa con me. Cinque volte il tema gioia. E noi preti vergognosi abbiamo presentato tante volte il sacramento del perdono come sacramento di paura, mentre Gesù l'ha presentato come sacramento della gioia. Bisogna far festa. Si fa più festa in cielo per un peccatore pentito che per 99 che non si pentono. Festa, festa di Dio, festa di Dio. E il sacramento bisogna celebrarlo nella festa. E il nostro liturgista se non ce lo celebra poi nella festa, guai a lui. Gli tiro il microfono. <ride> grande festa, grande festa, grande festa faremo. Noi quando facciamo i deserti, e voi vi meravigliate, il deserto è di 230, noi i nostri deserti dei giovani sono di 700 giovani, tutti in silenzio perfetto. E tre ore di adorazione minimo, ma quasi tutti fanno cinque ore, sei ore. E giorno e notte, e l'ultima notte tutta preghiera. E quando arriva la festa del sacramento è una cosa che fa piangere. Noi preti confessiamo fino a nove ore. E non vi ho detto che lo stile con cui il rituale che seguiamo noi è un rituale che fa drizzare i capelli. Sapete come, fa, come confessiamo noi? Confessiamo inginocchiati vicino al giovane. Nove ore in ginocchio lì il prete che piange con il giovane. Nove ore. E non sentiamo la stanchezza, tanto gli, i giovani sono preparati, tanto vengono a ricevere il sacramento come una grande festa, e cominciano le grandi conversioni. Ecco, bisogna imparare il sacramento come sacramento della gioia un'altra osservazione Gesù tratta sempre con finezza il peccatore non lo attacca mai il peccato sì il peccatore mai attacca solo i giusti che non si sentono peccatori quelli li attacca ma il peccatore non lo attacca mai un'ultima osservazione no, no ancora o per tutta la nozione dei numeri, dove siamo? Quarto, Gesù, tutta tenerezza col peccatore e di una severità impressionante col peccato, mostra esigenze paradossali, sembra che chieda l'impossibile. Fu detto agli antichi, non uccidere, ma io vi dico chiunque sia dira col proprio fratello sarà sottoposto a giudizio fu detto agli antichi non commettere adulterio ma chi guarda una donna con occhio cattivo ha già commesso adulterio Gesù è tremendo contro il peccato tenerezza assoluta col peccatore ma severità impressionante e questo per, per la stima che ha dell'uomo tu devi a contro il peccato, da sradicarlo e non accarezzarlo. Gesù, quinto, Gesù o sesto, Gesù insegna senza mezzi termini che la strada della conversione è difficile. Quanto è stretta e la porta e angusta la via che conduce alla vita. E quanti sono coloro che... E quanti pochi sono coloro che la trovano? Gesù insegna... Gesù è la verità. Non, non ci illude mai, non ci conta mai storie. Siamo noi che contiamo storie. Lui non conta mai storie. Insegna senza mezzi termini che la strada della conversione è difficile. È una strada stretta. È una via difficile. Sesto, Gesù svela però il segreto per farcela. Venite a me, voi che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore. Troverete ristoro per le anime vostre. Il mio gioco è dolce, il mio carico è leggero. Siccome lui è la verità, dice che il suo è un giogo che il suo è un carico, ma un gioco dolce, un carico leggero, e il segreto per farcela nella conversione qual è? Venite a me, e io vi darò la forza. Venite a me, e io vi darò la forza. Allora lasciatemi solo tirare qualche conclusione immediata, ed è questo. La prima preparazione al sacramento, schiettezza sanguinante, sentirsi peccatori, perché se vi sentite, se peccate di angelismo, non confessatevi, voi profanate il sacramento. Schiettezza sanguinante, sentirsi peccatori. Secondo, andare a Lui, andare, venite a me, venite a me. Ecco, io vorrei subito suggerire a voi preti, il primo elemento del vostro repentimento sarà il vostro programma di vita di preghiera, la vostra regola di preghiera. Voi dovete avere la buona volontà di stendervi la regola di preghiera, perché è lì, in quel venite a me, che ci sarà la vostra costanza, la vostra forza. Se la vostra vita di preghiera sarà solida, il vostro pentimento andrà a effetto. Voi arriverete proprio al pentimento vero dei peccati e alla costanza nello sradicamento del peccato. Terzo, secondo me è, indispens è indispensabile prendere alcune decisioni concrete concrete, ne parlerò domani bene di questo, perché la, il pentimento sta nelle decisioni concrete, e se non prendete decisioni concrete, il vostro pentimento è aereo, e voi non potete confessarvi, non potete profanare il sacramento. Decisioni concrete, e aggiungerò concrete, proporzionate, intelligenti, e poi aggiungerò un'altra cosa, ma tornerò ancora lì sopra. Aggiungerò ancora questa, e riparazione, riparazione, riparazione. Nella Chiesa antica la riparazione era un dogma, e noi l'abbiamo sfasciata questa tradizione. Non parliamo più di riparazione. Nella Chiesa antica chi non riparava non era assolto, e questa tradizione è caduta. E noi la dobbiamo risuscitare, perché nella riforma liturgica del sacramento la Chiesa vuole che sia risuscitato. Allora dobbiamo obbedire alla Chiesa. Riparazione. E io devo interrogarmi nel silenzio. Avremo un giorno intero solo per il sacramento. Aboliamo anche l'adorazione eucaristica perché diate tutto il tempo al sacramento. Avrete la cappella del crocifisso, avrete tutta la... La via Crucis, vedeste che spettacolo, è la via Crucis di Colle Valenza. Io proporrò di fare il sacramento lungo la via Crucis. A ogni stazione un prete che confessa. E che voi andiate a inginocchiarvi davanti al Signore. E un giorno intero fare questo. Ma poi vedrete che, che effetti darà a voi il sacramento celebrato così perché quasi sempre è il punto su cui slettiamo. Cioè vado a chiedere perdono, ma hai riparato? Hai riparato? E guarda che lì è la garanzia del pentimento. Perché se ripari, di sicuro sei pentito. Se non ripari, è difficile. Potrebbe anche essere che non sei affatto pentito. O sei pentito così, a sentimenti vaghi. Ma la riparazione ti dà la garanzia. Tu sei pentito. Allora la riparazione, e poi sarà la festa di Dio. Si fa in cielo più festa per un peccatore pentito che per 99. E se saranno 230 i peccatori pentiti, vi immaginate che festa? Vi immaginate che il Signore ha già mandato gli angeli a cogliere i fiori? <ride> sì, ecco, da questo momento ho cominciato il sacramento perché in, nel vostro cuore di sicuro c'è già, già questa decisione voglio fare una confessione che sia un capolavoro e allora è già cominciato il sacramento adesso c'è solo da continuare e la festa in paradiso è già cominciata il padre ha già dato ordine agli angeli avanti nei prati di Colle Valenza a cogliere tutti i fiori perché faremo la festa di 230 peccatori che sono pentiti.